Ciao, sono Marco in questo boschetto fantastico in cui stiamo cercando un sentiero con una via d'uscita e voglio condividere con te una piccola pillola di formazione off-road che a me è stata molto utile. Perlomeno è la constatazione di un fatto eh, tipico, una, diciamo, una peculiarità tipica dell'essere umano. Noi, tutti quanti, nessuno escluso, siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che poi comunque alla lunga ci darà fastidio. Sembra assurdo, ma è così. Tutti noi, chiunque di noi, eh, ha come bisogno fondamentale la sicurezza. E la sicurezza la cerchiamo in tante forme diverse, ma comunque, essendo qualcosa che ci dà appunto sicurezza, cerchiamo di perseguirla e probabilmente abbiamo trovato il sentiero. Ora però, che cosa comporta questo? La ricerca della sicurezza ci sposta automaticamente, ci conduce sul sentiero dell'abitudine, la ricerca della comodità, quindi sul percorso della routine. E tutto questo è normale, è, fa parte dell'istinto dell'essere umano. È un istinto normalissimo, ce l'abbiamo tutti quanti e dobbiamo tutti quanti in uno o nell'altro un po' fuggirlo. Perché vedi poi una volta che abbiamo trovato la nostra comodità, la nostra routine, poi questa ci stanca. Lo so, sembra strano, ma siamo fatti proprio così. L'essere umano è tutta una contraddizione. Ecco qua, siamo allo scoperto è vero non possiamo farci niente è una peculiarità che abbiamo tutti quanti quella della ricerca di qualche cosa che poi comunque alla lunga nel tempo ci darà fastidio salute sbucano queste persone così dalla radura ogni tanto si incontra anche qualcuno quando si esce allo scoperto spero di esserti stato utile con questa mia piccola pillola di formazione off road ma perché poi te ne ho parlato alla fin fine perché è bene evitarle certe cose, è bene cercare di portarsi lontani da quelle cose che poi ci possono produrre fastidio perché inizialmente ci fanno comodo poi successivamente ci danno fastidio. Eh, ti ripeto che mi fa veramente piacere se lo Io sono a tua disposizione se vuoi sapere qualcosa di più da me, se vuoi affronti qualche argomento scrivilo nello spazio dei commenti, io sarò ben felice di eh, sviscerare l'argomento per te e insieme a te, ti saluto, ciao!